In questo nuovo video, oggi facciamo un video un po' informale, un po' così a caso, scusate forse sentite l'aereo, eh, però l'aeroporto è molto vicino a casa mia, cioè molto vicina in linea d'aria, eh, quindi sentiamo spesso gli, aer gli aerei, eh, per fortuna comunque le finestre e tutto quanto sono iper quindi non sentiamo questo rumore così tanto se le finestre sono chiuse. Allora io sto tornando da... Lavoro slash palestra Mi vedete molto in forma? Sì um, E niente, oggi ho deciso di fare questo video dove vi spoilerò tipo tutto il matrimonio Quindi, se questo video l'ho aperto a una persona che viene al matrimonio E che non vuole avere proprio tutti questi spoiler, eh, chiudi il video Quindi chiudi il video, insomma, non l'ho fatto per te, ecco Allora, c'è da fare una premessa su questo video però e la premessa è, io ho iniziato a fare eh, l'organizzazione, cioè ho iniziato a programmare, eh, eh, sì, a organizzare il matrimonio quando non era ancora una zero-waster. Quindi se ci saranno delle cose poco zero-waste che vedrete è per questo. Giustamente mi sono pentita di alcune scelte che ho fatto, ma visto che ormai quelle cose le avevo già, eh, non volevo insomma sprecarle ulteriormente, ovvero non usandole. E capirete un po' di quello che sto parlando quando vi farò vedere tutto. Io adesso sono quasi a casa, mi fa male la mano, però dettagli. Stai? Tutto bene? Sì? Sì, ti sono mancata? Oh, non c'hai cibo, amore Non c'hai cibo? Ti devo dare il cibo, sì? È certo, guardala, guardala come vuole cibo, è certo. E certo amore mio che ti do il cibo Stanza per stanza e vi farò vedere in qualsiasi stanza Perché in tutte le stanze abbiamo cose per il matrimonio Io che sono una fissata dell'ordine, Schizzo un pochino male proprio per questa cosa Perché ci abbiamo scatoloni ovunque um, Non lo sembra Però per quanto non lo sembri io, io so che ci sono Partiamo dalla cucina Partiamo dalla cucina perché Ci ho due bellissime cose da far vedere Ovvero il fatto che io e lui non avremo eh, i bicchieri come tutti gli altri. I bicchieri da vino li abbiamo comprati e per i bicchieri d'acqua vi spiegherò dopo come funzionerà. Questo per esempio è il mio bicchiere con il simbolo di Arwen e qua c'è la scritta dell'anello e dietro c'è una frase. Questa frase viene completata dal secondo bicchiere che è quello di lui eh, che ha la corona di Aragorn. <ride> Per chi non lo avesse capito, o chi non lo sappia, o chi è nuovo qua, così a caso, il nostro matrimonio sarà un matrimonio basato sul Signore degli Anelli. Se non avete mai visto Il Signore degli Anelli, eh, vi conviene guardarlo perché altrimenti non ve parlo. Scherzo. Allora, quindi, siccome Il Signore degli Anelli, per chi conosce il film, eh, saprà i riferimenti che faccio vedere, altrimenti... Allora, io questa stanza l'ho cambiata di nuovo... Questa stanza è stata cambiata tipo 70 volte, uh, quindi vabbè. Allora, seconda cosa, ci sarà un cestino dove ci saranno gli anelli, uh, ci sarà una persona che porterà questo bellissimo cestino, attaccherò qua un bellissimo girasole perché il mio bouquet sarà fatto di girasole girasoli e anche il bouquet delle damigelle sarà fatto di girasoli solo un girasole in realtà, io avrò più girasoli e loro allora avranno solo uno con delle erbette <ride> bene, allora passiamo alla parte migliore di questo matrimonio, ovvero le fedi del Signore degli Anelli capirà tutte queste reference allora queste sono le fedi la mia e questa qua perché il mio anello di fidanzamento è, è in oro bianco e a me non piace il l'oro giallo io provo, provo ribrezzo verso lo, lo l'oro giallo invece diciamo che la fede originale sarebbe questa qua gialla come, come lui l'ha scelta queste fedi sono state fatte sono arrivate direttamente dalla New Zealand quindi praticamente dalla patria del Signore degli Anelli eh, ed è questo artigiano che li fa ehm, e ha questa collezione proprio dedicata al signore delle anelli quindi queste sono le fedi che sono state una delle prime cose che abbiamo comprato e delle quali andiamo molto molto fieri e non vediamo l'ora di indossarle cioè il mio dito è vuoto ma? patata sto filmando? stato altrove. Allora, scusate se adesso vedrete milioni di angolature ma questo video sarà molto sciallo so che sembra un po' drogata, non fateci caso, eh, questa è l'adrenalina della palestra, quindi va bene Allora, la prossima cosa che farò vedere sono le borsette che ho preparato per le damigelle d'onore se tu sei una damigella <ride> eh, chiudi il video chiudi il video perché no, no, no. perché queste cose non le ho fatte vedere a nessuno, cioè eh, nel senso c'è una persona che ha visto questa borsa, eh, però ehm, non faccio questo spoiler, eh, ne parlerò più avanti di questa cosa se, se va a buon fine, ecco. Quindi, allora... Sarà eh, la borsetta delle damigelle ho cercato di essere un po' Zero Waste in questo caso, ho fatto personalizzare delle borsettine eh, per usarle boh, per fare la spesa per portarle in giro quel che volete e eh, sono... c'è scritto Bridesmaid e c'è il nome della damigella. Eh, quindi sono personalizzate e tutto bello, tutto molto bello e cosa abbiamo dentro? Ricordatevi, mi raccomando, queste, queste cose le iniziate a fare prima di diventare zero waste, quindi ci saranno un po' di cose un po' sprecone. <ride> Please, non condannatemi Però io quando inizio ad organizzare una cosa La organizzo tipo 70 anni prima Fate conto che io ho iniziato a organizzare il matrimonio um, 13 mesi prima Ok? Va bene, perfetto Allora, primissima cosa che abbiamo <ride> Una cosa iper sprecona Ma dettagli Cioè vi dico, se avessi fatto queste borse Dopo, quando sono diventata Zero Waste Le avrei fatte in un'altra maniera Uh, però sì, allora questa è una specie di champagne che in realtà dentro c'ho il bagno schiuma, una specie per, uh, per, per, per, per la vasca In questo momento sto pensando che forse non, tutta la, non tutte le persone hanno la vasca <ride> Brava Doina! compliments Bene, uh, seconda cosa è una sheet mask Io di queste cose ne ho già parlato, ovvero che sono la cosa più sprecona del mondo uh, Però come ho già detto, ripeto, sempre e comunque questa cosa l'ho iniziata molto prima Uh, e questa è una sheet mask al miele Sono tutte uguali per tutte Mentre questa è un po' diversa Forse alcuni hanno un altro colore La mia gatta sta facendo uh, da guardia queste cose no, La prossima cosa Che è una cosa zero-waste che ho aggiunto dopo È uh, la, la cannuccia Riutilizzabile, scusate questo fecchietto Ma questi fecchietti li ho presi tipo in bulk uh, In bulk, come si dice? In... Um... Gra grosse quantità e le ho utilizzate per altre cose e me ne sono rimaste altre giusto per rendere questa cannuccia un po' meno triste ho messo un fiocchietto e in questo momento la mia gatta sta impazzendo perché vede tutti questi fiocchiettini muoversi tipo, eh appunto sta attaccando, eh vabbè ok, ma no patata no patatona prossima cosa è un libro ogni damigella avrà un libro eh, dove magari farò una dedica e ogni libro è scelto diciamo in base alla personalità della persona se si può non vorrei ovviamente che la gente si offendesse nel senso che se ho regalato un libro Um, questo è un libro che parla di storie su gatti <ride> e sono sicura che a questa persona piacerà perché è impazzita per i gatti uh, ha pure due gatti quindi figurati queste sono delle, delle specie di favolette um, una specie di raccolta di favolette che riguarda i gatti uh, quindi sì, eh, questo è un esempio poi qua c'è il bigliettino con scritto thank you e tutto quanto dove ovviamente farò il bigliettino per tutte quante e dovrei sbrigarmi a farlo perché insomma non manca così poco tempo Prossima cosa è uh, questa borsettina con sempre su scritto Bridesmaid e qua c'è la lettera, l'iniziale della persona uh, e dentro ho messo uh, tutte cose diverse, ovviamente cioè le stesse cose ma diverse, uh, una candela e un labbra per tutte quante, no, scusate non labbra, sì, no. Un rossetto, un rossetto liquido, non lucida labbra, sono due cose diverse. Quindi in questo caso per esempio questa è una candela al cedro credo, non chiedetemi cose. Fate, eh, dovete capire che io sono una per... ero, adesso ho smesso, una persona molto ossessionata con le candele. Ne avevo tante e ne compravo tante. Okay. Con tante cose che ci servono per la decorazione dei tavoli Perché, come ho già detto, ogni tavolo Se mi seguite su Twitter più che altro Perché non l'ho detto su Instagram eh, Ogni tavolo avrà un, un tema Ovvero avranno un posto della, della terra di mezzo E eh, la razza, insomma eh, Quindi questo sarà eh, il segno del tavolo Poi ci sarà il numero e tutto quanto Non vi farò vedere ovviamente tu ogni cosa E poi ricordatevi questo perché vi farò vedere dopo una mappa importantissima E poi qua ci sono... Ci sono delle candele, eh, ovviamente utilizzeremo candele a batteria perché non ci permettono di avere candele eh, vere. E niente, queste sono, fanno parte di tutta la decorazione dei centrotavola, che purtroppo non vi farò vedere proprio perché non ce li ho eh, fisicamente. Non... No, ci cioè sono troppi, troppe cose da mettere in mezzo. Una cosa waste che vi farò vedere sono proprio questi anelli che sono stati impacchettati uno per uno, purtroppo. Eh, allora, questo sarebbe eh, quello che vogliamo fare con le posate ovvero ci sarà questo anello che appunto è una specie di replica dell'anello del Signore e degli anelli ehm, e queste saranno le posate perché le nostre posate sono fatte in bambù eh, mi pento un po' di questa scelta perché avrei preferito affittare i piatti e tutto quanto però invece abbiamo... non so perché abbiamo deciso di fare questa cosa ovviamente ci sta bene con il tema, nel senso le cose in bambù ci stanno dav davvero tanto bene col tema però mi pento perché comunque è un po' uno spreco, perché comunque per quanto sia bambù sia biodegradabile, tutto quanto, cioè riciclabile, um, è, è comunque uno spreco, comunque un'usa e getta, però ormai abbiamo fatto il danno, non ci abbiamo pensato bene e basta. Quindi questo è un po' quello che vogliamo fare, i piatti, ci saranno due piatti, uno grande e uno piccino, questo sarà in mezzo, quindi questi, tutte queste cose dobbiamo farle, infatti uh, i... Uh, come si chiamano? I... Uh, Fazzolettini, tovagli, no, non è una tovaglia. <ride> uh, tovaglioli, sì, o i tovaglioli. Ognuno avrà un tovagliolo. Che giustamente cercheremo di, non avremo tipo tovaglioli usa e getta. Ecco, giusto perché la gente, non so quanto riusciranno a pulirsi con questa seta, ma voglio dire, siete a un matrimonio, dovrete anche mangiare come persone normali sono tutte queste cose, ovvero eh, noi avremo la cerimonia fuori dalla sala, quindi fuori abbiamo tipo un giardino bellissimo con il, eh, um, come si chiama uh, un altare che dovremo decorare, quindi qua ci sono tutte le decorazioni per l'altare, ma ci sono anche le decorazioni per le sedie. Queste saranno le sedie fuori perché c'è una cosa un po' più pezzente queste saranno le sedie dentro. Allora dovete capire che lui ha scelto, il, ha scelto i colori, ovvero l'argento e il verde menta e sono stra difficili da cioè il verdemento è molto difficile da trovare, quindi questo non è manco un verdemento, è quasi un Tiffany, però non avevo scelta. E niente, questo è per fare il fiocchettino dietro le sedie, non so se avete presente, cioè volevo fare la ficchietta, ma non so se verrà fuori uno schifo, se verrà fuori una cosa bella, ma insomma, eh, se vedrà. Quindi questa... È un'altra cosa. Questo macello perché io ho coperto tutto, io ho coperto tutto, io non voglio vedere niente, voglio coprire tutto, non voglio vedere nulla. Però qua abbiamo un botto di cose. Allora, questa è una scatola vuota che ci servirà perché sabato ci metteremo a fare le posate. <ride> che bello! Eh, qua abbiamo una scusate se filmo con la camera frontale, ma la qualità della camera frontale è migliore di quella um, non frontale, sì. Allora, questa sarà una mega cosa con acqua che riempiremo con acqua e ci metteremo un po' di limone così la gente si rinfresca. Perché a settembre, anche se vivo in Canada, fa caldo. Fa caldo. Se spera che non piova, vi prego, pregate per me perché schizzo male se piove. Poi, bomboniere. Allora, vi farò vedere la bomboniera. E ovviamente, eh, qua ci sono mille scatole che sono piene con le bomboniere. E adesso vi spiegherò la bomboniera. Questa è una Mason jar che noi abbiamo fatto incidere con scritto Louis Doina 8 settembre 2019 in French e questa Mason jar la daremo come regalino al, agli invitati, ma la utilizzeranno anche come bicchiere per l'acqua eh, durante la serata e poi se la possono tenere e poi questa è una mini, una mini cosetta e dentro ci abbiamo messo il tè, abbiamo comprato del tè buonissimo e poi abbiamo una, una, pic una piccola bottiglietta di vetro con un messaggino di, di grazie dentro, quindi queste saranno messe sul tavolo quando faremo appunto il tavolo metteremo questo vicino ad ogni, al posto di ognuno così hanno già il regalo davanti. Le cose le avete già viste ma se non mi seguite perché non lo fate? Quindi sarà il, questo sarà il nostro guestbook, ovvero dove la gente ci scriverà cose belle, disegnerà peni e cose simili. Uh, mi piace da impazzire perché l'ho uh, presa su Etsy. Tante di queste cose di, di, del Signore degli anelli le ho fatte fare su Etsy perché è molto difficile trovare delle cose. Cioè nella mia mente avevo delle idee che poi non trovavo da nessuna parte, quindi mi sono dovuta rivolgere a Etsy. Ovviamente il prezzo uh, per, le, per uh, le cose da comprare Etsy, su Etsy sono costose, perché giustamente c'è il lavoro di una persona dietro e non di una persona sfruttata <ride> no fast fashion, allora quindi eh, questa cosa mi piace un casino perché è fatta in legno e poi c'è tutta questa cosa, guardate i dettagli guardate quanto bello, quanto bello lo, lo adoro, lo adoro e poi io ci ho fatto il tocco di classe ovvero su ogni paginetta ho messo Uh, you Shall Pass Che praticamente è uno stampo che ho regalato a lui Per far mettere uh, Quando i suoi studenti prendono un bellissimo voto <ride> Mette un Gandalf che dice You Shall Pass <ride> Sono la fidanzata perfetta La prossima della quale mi stavo dimenticato è questa gigantesca Mappa di della Terra di Mezzo E come vedete Questo indica il posto uh, Geografico dei tavoli, dei tavoli nel senso eh, visto che ogni tavolo ha una razza e ogni tavolo ha un posto, questo è il posto geografico per esempio qua c'è Gondor, per esempio qua c'è Mordor ehm, qua c'è la Fangorn Forest insomma tutte queste cose sono messe sulla mappa e questa la metteremo eh, proprio metteremo dove metteremo il tavolo per far lasciare i regali, per far scrivere le dediche ehm, e, e per mettere tipo in tutti i posti di tavolo farò una lista dove metterò tutti i nomi della gente dove è seduta ecco queste saranno le mie scarpe da matrimonio Sono bellissime Guardate come luccicano guardate come luccicano! Non sono neanche così tanto alte eh, Vabbè che io vi parlo da persona Che comunque sono molto abituata a camminare Con i tacchi alti Cioè non che io li metta tutti i giorni Però mi piacciono i tacchi alti E questi non sono così alti Ne ho, ne ho messi di peggio eh, E niente sono bellissime Io sono innamorata persa proprio, Però dovrei forse metterle Ah sì c'è anche, anche il tacco che brilla Non so se si vedrà Però anche il tacco brilla Uh, e niente io non vedo l'ora di mettere però forse le dovrò mettere um, qualche giorno magari prima del matrimonio allora, non vi ho fatto vedere un'altra cosa importantissima, ovvero il completo di lui. dovete capire che le mie damigelle avranno un vestito verde menta, eh, di shade molto diverse perché comunque sono quattro persone diverse che abitano in quattro posti diversi, eh, quindi non, non sono potuta andare con loro stile film americano, tipo, oh mio Dio, andiamo a comprare, eh, niente, quindi, però invece lui avendo tutti i suoi best men qua in Canada, no, ne ha tre, ma l'altro, vabbè, alla fine i completi per uomini, raga, cioè, è molto facile proprio, oltretutto erano completi grigi. Uh, quindi i suoi best men avranno i completi grigi un po' più scuretti lui invece avrà il completo grigio chiaro, è bellissimo ma non ve lo faccio vedere, giusto per tenere un po' la suspense, visto che non faccio vedere il mio vestito non faccio vedere neanche il suo completo, questo è invece il suo papillon che ov ovviamente che riprende le scritte del Signore degli Anelli se non si fosse capito, e mentre i suoi best men avranno il papillon verde e i nostri due padri avranno un papillon uguale, e niente. Non vi siate annoiate, non vi, non vi sia venuto mal di testa perché vi ho portati ovunque, ecco, tutti gli scatoloni mi viene male, mi viene male non vedo l'ora che finisca questo, questo matrimonio. E sì, un'altra cosa importantissima che farò è il fatto che abbiamo preso delle mason jar, eh, io sono ossessionata con le mason jar ma giustamente zero waste, uh, e... Per il bar ci sarà una regola ovvero ogni persona avrà un Amazon jar che dovrà utilizzare tutta la sera tranne la birra che magari sarà in lattine eh, o il vino che sarà versato direttamente nel loro bicchiere da vino per i drink ogni persona avrà un Amazon jar che dovrà tenere tutta, tutta la serata quindi se avranno bisogno di un altro drink andranno a risciacquare e il, il, il bartender risciacquerà le cose e questo è perché non volevamo sprecare bicchieri di plastica la cosa però un po' ironica è che lui mi ha detto che dovremmo fare gli shots, e per questo più di shots purtroppo dobbiamo prendere dei, uh, dei cose di plastica, questa cosa mi urta tantissimo. Però vabbè, vabbè, vabbè. Niente, io fermo veramente questo video qua perché ho fame. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!